Bene, ieri, ieri ci siamo lasciati su questa query, eh, ricordate che l'abbiamo costruita un pezzo alla volta e eh, ci serviva per restituire l'elenco dei 20 artisti bla bla bla, eh, più le cui canzoni erano più ascoltate all'interno della città selezionate, quindi... Un elenco che comprende il nome dell'artista e il numero di ascolti tra i 20 artisti più ascoltati in tale mese. Quindi abbiamo dovuto trovare tutti gli ascolti raggruppati secondo l'artista e contare quanti ascolti di ciascun artista erano presenti. Eh, questa era la query, a questo punto intorno a questa ci costruiamo un metodo del DAO che mi restituisce cosa? Mi deve restituire un elenco di 20 cose e queste cose dovevano contenere al loro interno sia il nome dell'artista sia il numero di eh, ascolti che quell'artista ha fatto nel mese perché questi sono dati che dobbiamo stampare. Eh, comprende il nome dell'artista e il numero di ascolti, in ordine il numero di ascolti decrescente. L'ordine allora, sul numero di ascolti decrescente lo stiamo già facendo nella query, ordine per contatore crescente, però mi servono questi due campi. Quindi mi serve un oggettino dentro il quale poter mettere il risultato della query. Un oggettino che contenga una stringa e un numero, no? il nome di un artista e il numero di ascolti. Una, so una sorta di Bing che non corrisponde direttamente a una tabella del database ma corrisponde al, alla tabella che risulta da una query essenzialmente allora questo lo possiamo lo dobbiamo diciamo così, aggiungere lo possiamo aggiungere nel modello non abbiamo nessuna delle classi attuali che abbia ciò che ci serve quindi dobbiamo costruircela la possiamo chiamare artist ehm, frequency no? che ci dà l'idea della frequenza assoluta con cui quell'artista è stato ascoltato e questo sarà una classe che contiene eh, sicuramente il nome e il nome lo chiamiamo esattamente come artist col nome della colonna della tabella, che è il nome, poi ci serve un intero che è la frequenza, e mh, direi che visto che non ci costa nulla, visto che la query già se lo, lo calcola, io ci metterei anche l'id dell'artista, perché se poi in un secondo momento ci serve andare a selezionare quell'artista, magari non lo stampiamo l'id dell'artista, ma magari ci può servire perché dovessi fare un'altra query per, dire, per, per ottenere ulteriori informazioni su quell'artista, mi è più comodo avere l'id che è una chiave primaria piuttosto che un nome che potrebbe essere duplicato, comunque una stringa è più scomoda da, da gestire. No? Quindi, private int artist id. Allora, questa è una classe semplice semplice che trasformiamo in un bin aggiungendo tutti i metodi che servono, quindi get e set dei vari campi, il costruttore, eh, aggiungi il costruttore usando i campi, che per il momento può bastare. Quindi questa artist frequency diventa il tipo di dato di ritorno di questo metodo che io avevo chiamato getTopArtists restituisce una lista di artist frequency. Quindi purtroppo Purtroppo no, ma cioè, ogni volta in cui abbiamo un metodo che deve trasferire degli elenchi, e questi elenchi non sono già fatti di oggetti predefiniti, non cerchiamo di fare salti mortali per cercare di far stare le cose dove non devono starci. Eh? Eh, co costruiamo pure degli oggetti, quasi usa e getta, nel senso che lo useremo qui e poco altro, eh, però se ci fa comodo usiamo, non abbiamo paura di usarlo. Vabbè, una volta che ho questo, devo ricordarmi che la mia query che avevo fatto insieme a voi ieri, contiene dei dati inseriti dentro come il numero di mese, anzi solo il numero del mese, e questo deve essere un parametro, quindi ci metto il punto interrogativo, anziché forzarci 4 dentro, tutto il resto è costante, tutto il resto non cambia. L'unica cosa volendo potremmo rendere parametrico il 20, ma il nostro esercizio è sempre 20. Eh, se volessimo rendere il metodo più versatile gli, chiedi, gli potrei chiedere dammi i primi 10, i primi 20, i primi 40 e quindi passare a un secondo parametro. Ma sicuramente il primo parametro è il mese, quindi devo specificare qual è il mese M e month, ricordiamoci che adesso è il nostro amico dell'altra volta di ieri, java.time.mant. A questo punto eh, facciamo il lavoro del DAO, quindi connection con due n uguale dbconnect.getConnection Prepare Statement ST uguale connection. Con punto prepare statement di questa stringa SQL try catch connection.close in fondo così non me lo dimentico e qui eseguo la query impostando il parametro st.setInt è un parametro di tipo intero e il valore che ci devo mettere è il numero intero tra 1 e 12 corrispondente al mese quindi rm.getValue che mi dà già il numero del mese, come si è scritto là, tra 1 e 12 a questo punto posso eseguire la query eh, result set rs uguale st.executeQuery e posso estrarre i valori, le 20 righe di questa query e metterle nella collection. Una collection che devo creare ovviamente, quindi prima di tutto questo posso creare una list artist frequency. Chiamiamola pure list uguale new array list. E ovviamente, a ritornare, ritornerò alla lista. Tutta questa roba qua la metto qua dentro. Dentro il try catch, così abbiamo un unico blocco protetto. Allora, ho creato la lista. Questa è un'operazione che sono sicuro che avrà successo. Poi quando eseguo la query per ciascun nuovo risultato list.add di un new artist frequency in cui mi servono i tre parametri l'artist id che posso ottenere L'artistD lo posso ottenere dal result set prendendo come intero la colonna che si chiama artistD, poi dal secondo campo è il nome, quindi rs.getString. del nome che era la colonna chiamata artist.artist .artist. e il terzo campo, la frequenza, che è un numero intero, presente nella colonna che abbiamo chiamato CNT, conta. e questo dovrebbe concludere il lavoro di questo DAO quando abbiamo un DAO che fa tutto al model non rimane quasi più nulla da fare e quindi vedremo che visto che noi per regola non vogliamo chiamare i metodi del DAO direttamente nel controller dovremo creare un metodo nel model che richiami questo metodo del DAO ma il model non ha più nulla da fare perché questo ritorna già esattamente i dati come servono al controller quindi ci accorgiamo che quando noi spingiamo l'elaborazione verso il database, quindi facciamo query complicate che mi calcolano già i dati che mi servono, il livello del model è un livello molto leggero. Se invece facessimo delle query più di base, più generiche, poi facessimo l'elaborazione dei dati che ci servono in Java, vedremo che la maggior parte del codice va a finire dentro il model, perché è lì che andiamo a analizzare magari le collection, filtriamo, cerchiamo gli elementi. Ovviamente è una scelta nostra. Quindi questo metodo qua se funziona perché mi dici rosso? Perché, perché da qualche parte non ritorna tipo qua. Ok. Allora dobbiamo dicevo aggiungere al model un metodo che potrebbe essere esattamente dello stesso tipo, quindi copio l'assignator, modello finora aveva solamente il metodo getMount, gli diamo questo altro metodo che altro non fa che ribaltare la richiesta sul DAO, in questo caso non ha, ha nulla altro da fare. No, lo aggiungiamo solo per pulizia per non dover istanziare il DAO del il controller in realtà non, come vedete questo metodo non fa nulla allora finalmente possiamo andare al controller e intercettare la vera azione dell'utente che ciò che ci chiedeva era eh, il primo era il due elenco questo non sono scritto per allora, due elenco cal deve calcolare e stampare questo elenco di nomi. Quindi estrai il mese da dove? Dalla box get value. Questo è un dato che arriva dall'utente, quindi chiediamoci sempre quando è valido, è sempre valido potrebbero esserci dei casi in cui non sia valido, quindi prima di usarlo controlliamo gli apporti. Ah, Sono son valori che ci abbiamo messo dentro noi, quindi di sicuro l'utente da una tendina non può scegliere un valore che non ci sia, però potrebbe non scegliere nessun valore. Quando il programma parte la tendina è in uno stato di non selezionato, quindi in quel caso il get value mi ritorna null quindi se per caso l'utente è così pigro che doveva fare una cosa sola e non l'ha fatta cioè selezionare un mese eh, me ne accorgo me ne devo accorgere e non posso procedere con l'elaborazione dirò appunto append text devi inserire devi selezionare un mese e non faccio più nulla. Se invece M non è nulla sarà di sicuro un valore valido. E quindi andiamo a chiederci, chiedere al modello gli artisti principali di questo mese. E questi li memorizziamo ovviamente in una list di artist frequency, di artist frequency dal model, lista da util. A questo punto questa lista può esserci o non esserci, anche qui avevamo il DAO che restituiva null nel caso in cui ci fosse stato qualche errore col database, quindi nel caso in cui la lista sia null, allora dirò che c'è stato qualche, tirò l'utente, errore nel database o qualcosa del genere altrimenti posso finalmente scrivere il contenuto di questa lista di questi artisti or artist frequency f in list per ciascuno di questa voci aggiungerò al risultato una stringa che legge qualcosa come nome dell'artista, numero, magari l'artista prendiamolo allineato, a capo, il numero, mettiamolo su quattro cifre, formattiamo in modo possibilmente un pochino incolonnato le cose e gli argomenti sono il nome dell'artista, che sarà f.getArtist, e la frequenza, che è f.getFrequency. Adesso andiamo a capo qui, così si legge qualcosa. E con questo dovrebbe essere finito questo metodo. Proviamo a vedere se funziona il tutto. E ancora se non seleziono, si accorge che è nulla, quindi mi ci devi selezionare un mese. Se seleziono un mese, penso un attimo, mi dà l'elenco di Ray, Cadele, Coldplay, Rayanna, Kate Perry eccetera eccetera, per valore decrescente del numero di ascolti. E dovrebbero essere 20 righe, in effetti. Se rifaccio lo stesso mese, in fondo mi dovrebbe ridare gli stessi numeri. Adesso in questo caso non l'ho cancellato, quindi tutto insieme. Se cambio mese, mi dovrebbe dare i numeri diversi, e magari anche gli artisti in testa che potrebbero essere diversi. In realtà i primi sono praticamente gli stessi. Uh, non è incolonnato perché questa textarea sta usando un font non, uh, proprio, no, non, di larghezza non fissa e quindi i numeri sembrano un po ballerini, a destra sembrano un po' ballerini se, volesse, se volessimo vederlo più incolonnato dovremmo fare o una tabella però uno sforzo inutile per questo esercizio oppure uh, molto più semplicemente usare un font a lunghezza fissa in questa, in questa parte della XML facile da fare, così anche l'occhio significa semplicemente andare a cambiare il font e di questa textarea nelle sue proprietà anziché il font system possiamo mettere ad esempio courier che è un font fisso di larghezza fissa ricordiamoci di aprire sempre l'fxml dentro eclipse altrimenti non ce lo aggiorna ci, ok, okay. incorlo un po' meglio, Aspetta, adesso vogliamo dettagli di formattazione. Ok, quindi questo risolve la prima metà dell'esercizio. Uh, il tipo di, di verifica che facciamo all'esame è proprio quello che abbiamo fatto adesso cioè proviamo a usare le funzioni verifichiamo che il risultato che salta fuori dal programma sia giusto sia quello corretto e che non compaiano dei, mai delle eccezioni degli errori o nel caso in cui ci siano vengono gestiti cioè se l'utente non seleziona nulla anzi, non dà un'eccezione ma stampa un messaggio che dice che cosa è successo essenzialmente? Mm. Eh, anche quando voi sviluppate fatevi le stesse prove, cioè provo senza dati, provo a i dati, ripeto due volte la stessa richiesta, vedo che venga uguale, ripeto richieste diverse. No? Mi capitano spesso di avere dei problemi all'esame con persone che facevano girare, lo schiacciavano una volta, poi chiudevano e lo riavviavano e non hanno mai provato due richieste diverse all'interno della stessa attivazione del programma. Quindi il programma aveva dei bacchi per cui c'erano delle strutture dati che rimanevano, lui aggiungeva sempre a quelle vecchie, no? semplicemente perché non è mai venuto in mente di testare cosa succede no? se faccio più richieste una dopo l'altra. Quindi provate a immaginare ma, i vari modi in cui il programma può essere usato. Ok, questo era il primo punto. Sul secondo punto ci diceva di costruire un grafo, dati 20 artisti sopra selezionati. Allora, finora, se artisti li abbiamo presi, li abbiamo stampati, e ce ne siamo dimenticati. Adesso ci accorgiamo, mannaggia, che ci servono, non dovevamo dimenticarli. Dati 20 artisti sopra selezionati, considera l'elenco delle nazioni in cui sono stati ascoltati in tal mese. Quindi io 20, ho questi 20 artisti. Dovrei chiedermi quali sono le azioni in cui questi 20 artisti sono stati ascoltati, ah, lo chiedo al database ovviamente, in quel mese. Quindi in qualche modo devo andare a filtrare tutti i listening di, di uno di quei 20 artisti, in quel mese. A quel punto devo costruire un grafo in cui i vertici. Siano rappresentati, siano scusate, ho male. siano rappresentati, scusate, si rappresentino tali nazioni e gli archi che abbiano come peso il numero di artisti distinti le cui canzoni sono state ascoltate in entrambe le nazioni nel mese specificato, prendiamo fiato. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho i 20 artisti, da questi 20 artisti, trago un elenco di nazioni. No? Nazione 1, Nazione 2, in cui nella Nazione 1 è stato ascoltato uno dei 20, nella Nazione 2 è stato ascoltato uno dei 20, quindi queste due Nazioni mi interessano. Poi voglio creare un arco tra Nazione 1 e Nazione 2 che conti il numero di artisti diversi tra loro, senza contare ripetuti, le cui canzoni sono state ascoltate in entrambe le Nazioni quindi in cui qualcuno nella Nazione 1 ha ascoltato un artista e qualcun altro, un utente diverso nella Nazione 2 ha ascoltato lo stesso artista se sì, se ne trovo, conto quell'artista lo conto uno. Ehm, ciò che non dice questo testo nel senso che per me è ambiguo è qua. Questa parola artisti distinti le cui canzoni non è chiaro se devono essere contati tra tutti o solamente tra i 20 che abbiamo trovato prima. Ah, mentre è chiaro che i 20 che ho selezionato prima mi servono per trovare città, poi quando conto il numero di artisti che Ascoltare in tramite città, io con la frase leggerei così, non mi interessa, non in voglio giocare con i 20, ma voglio trovare con i 20. Qualunque altro artista, anche se non è l'invito di ascoltare, lo conto. Qualcun altro invece potrebbe dire questa frase dicendo: Ma no, visto che mi interessano i 20 artisti, voglio, ascoltar, voglio contare quelli solamente all'interno di quella ventina. Secondo me sono lecite entrambe le interpretazioni. Questo testo, effettivamente, non è di rimente, penso in un modo o nell'altro è compatibile diciamo così, con, la, con la scrittura del testo quindi in questo caso possiamo o uno vede l'ambiguità e ci ragione e sceglie che cosa fare oppure non si accorge dell'ambiguità prende la strada 1 e la strada 2 perché l'ha subito letto così la prima volta e va bene lo stesso avendo visto l'ambiguità come la risolvo? Nel modo più comodo se posso fare nel modo 1 e nel modo 2 qual è il modo che mi dà il lavoro? è probabilmente il modo che mi diamo il lavoro contiamoli tutti quindi non dobbiamo stare lì a filtrare per quei 20 però andiamo per gradi allora, dobbiamo, abbiamo eh, 20 artisti che abbiamo appena calcolato purtroppo ci siamo appena dimenticati da quei 20 artisti devo tirare fuori un elenco di nazioni Dall'elenco di nazioni voglio poi fare il grafo. Però il primo passaggio quindi logico per me è creare l'elenco di Nazioni Come faccio a Beh, io potrei fare una query che date un artista, mi dare le, le nazioni, quindi un artista che sono in quel mese. E poi faccio questa query 20 volte per tutti i 20 artisti e metto insieme le nazioni di prova. Perché fare una query unica che mi, a cui passo 20 artisti non so neanche tanto bene come farla. In realtà potrei, devo usare un in, se, la, la notazione insemistica nelle query SQL. Però la cosa più semplice è che faccio un metodo che, è dato all'artista se no? non voglio perdermi nei meandri delle SQL, Dato un artista, trova l'elenco delle città, nazioni, scusate, delle nazioni, e poi li metto insieme. Avrò 20 elenchi, li metto insieme, facendo attenzione a non eh, memorizzare le duplicate, a non avere nazioni duplicate nel mio elenco. E non avere nazioni duplicate significa che se ho una lista, devo controllare che non ci sia prima di metterla, oppure uso un set che per natura sua non accetta i duplicati. A questo ci arriviamo, eh? un passo alla volta. Però il nostro obiettivo adesso, noi stiamo spezzando in qualche modo questo lavoro in due pezzi. La prima parte, dato l'insieme dei 20 eh, artisti, trovare le nazioni, punto. Quante sono, non lo so. Secondo passaggio, dato l'elenco delle nazioni, costruire il grafo. Okay? Quindi sicuramente a un certo punto il nostro modello dovrà avere l'elenco delle nazioni è stato in gruppo qualcuno? Dove sto uscendo da quel toparlante, questa musica da film horror di bassa lega vabbè ha ehm... ah, cambiato allora, una cosa che scopriamo e ringraziamo di avere il model è che la crisi che abbiamo appena fatto parte caso ci serve. Perché noi questi ghetto parties li abbiamo calcolati, abbiamo calcolare il DAO, semplicemente per stampare, e passare al controllo del modo di stamparsi. Però ci accorgiamo che sono la base del passaggio successivo della relazione. E quindi io direi che il modello giustamente si deve salvare anche lui una copia di questo valore quindi all'interno del model oltre a salvarmi l'elenco dei mesi che è sacrosanto avevamo già prima eh, mi salvo private anche la lista degli artisti frequenti con le loro frequenze top artist non resiste la musica eh, top artist allora attenzione a come gestiamo questa questa è una variabile che si ricorda no? il risultato di questa query quindi uno potrebbe essere tentato di fare per top artist come vi ha fatto per getmalt if this.topartist, no, questo string topartist, uguale null, allora, anzi, diverso da null, ritorna topartist, else, altrimenti fai la query, il DAO, compagnia bella, salvandoti ovviamente. Devo salvarlo, this. Punto, artis, uguale DAO e poi ritorno questo. Quindi ho usato lo stesso pattern che ho usato prima: return return true lo stesso pattern che ho usato prima eh, il model fa, chiede i dati al DAO ma poi se li ricorda in modo che se gli servisse subito dopo lo stesso dato ce l'ho già pronto e evita di fare una seconda query dov'è l'errore in questo codice? quando cambio il mese Bravo. quando cambio il mese se io faccio questa richiesta col mese di aprile, la prima volta appena il programma parte, fa la richiesta al DAO, DAO dà il top artist di aprile e me li salva. Se subito dopo l'utente cambia il mese, mette maggio e lo richiama, questo metodo, il top artist dice, ah guarda che io ho già l'elenco dei top artist, peccato che sono quelli di aprile, mentre m vale maggio. Quindi se devo fare un giochino di questo genere devo fare attenzione di restituire l'ultimo risultato valido se la richiesta è la stessa. Cioè Se lui mi chiede aprile, subito dopo mi chiede di nuovo aprile, poi dopo mi chiede ancora aprile va benissimo restituirglielo già calcolato. Ma se mi chiede maggio, butto via quello che sapevo di aprile e me lo calcolo di nuovo. Quindi devo ricordarmi non solo il risultato dell'ultima query, ma anche i parametri con i quali avevo calcolato questo risultato cioè a che mese, è relativi, a che mese sono relativi sono questi top artist allora nel modello dobbiamo ricordarci anche ad esempio private month top artist month cioè i parti sono di quale mese e così andiamo a vedere se è lo stesso oppure no allora io ti posso restituire ho il diritto di restituirti il valore vecchio solo se punto 1 ce l'ho un valore vecchio già calcolato quindi diverso da nulla ma anche il mese è uguale a, al mese per il quale era stato richiesto quindi il mese che mi hai richiesto è uguale al mese che mi avevi già richiesto prima di cui mi ero salvato il risultato. E ovviamente quando salvo il risultato, dentro Top Artists dovrò anche salvare il mese corrispondente. Quindi ho una cache ma con una chiave che mi dice quanto vale la cache quando ne vai da questo dato memorizzato. E vabbè, e quindi il primo passaggio, non abbiamo toccato il DAO, abbiamo lavorato nel model. Ma il model fino ah, è un attimo fa, si è semplicemente per fatto a i dati, adesso ci stiamo dando un po' di intelligenza, perché questi dati ce li dobbiamo ricordare, perché sulla base di questi dati dobbiamo fare altre elaborazioni. Ad esempio, adesso che finalmente abbiamo i Ghetto Parties pronti, sani, possiamo fare passaggio successivo, che è quello di interrogare questi artisti top e calcolare le country relative. Quindi il modello avrà un'altra informazione country, anzi una lista di country, che chiamo Top Countries vi piace, che sono le, mettiamolo come commento, le nazioni in cui sono ascoltati i top artist. nel mese specificato. Allora, list, set, pensiamoci mentre lo scriviamo, ma sicuramente ci serve questo dato. Questo è un dato che non posso chiedere direttamente al database, perché se no vi immaginate che mostro di query esce fuori, perché dovrei combinare con la query attuale ancora una che mi vada a vedere di nuovo, fare un join nuovamente con la tabella del listening per andare a prendere il country quindi mi salvo nel modello le informazioni che via via, su cui via via dovrò lavorare poi questo tra l'altro dovranno essere i vertici del grafo quindi è giusto no? quindi il modello si sta popolando non sto più facendo solamente passaggio di dati avanti e indietro ma ci sto mettendo la logica ok, allora per questo mi serve un metodo nuovo che è per ora scriviamo lista di country get top countries in cui passo ovviamente sempre il solito mese m ok? qui vale la pena di metterci un commento che calcola l'elenco di tutte le nazioni, country, in cui sia stato ascoltato almeno una volta un artista presente nei top artist. virgola nel mese selezionato. Questo è il lavoro di questo metodo. E come faccio? Beh, ehm, ce lo sono detti prima prendo un artista per volta, chiedo al database dimmi le azioni in cui questo artista è stato ascoltato e poi unisco questi, questi elenchi. Unisco questi elenchi presuppone che io in sia in grado di identificare delle canzoni duplicate, okay? uh, che stia facendo un set che è una collection che per sua natura non accetta i duplicati o che stia facendo delle liste in cui uso l'operazione di unione no? e quindi evito di aggiungere gli elementi che già ci sono in ogni caso, campanello di, di, di, non di allarme, ma di attenzione, di warning la classe country, cosa ha definito come criterio di uguaglianza? Ha un criterio di uguaglianza definito? ha un equals e un hash code come piace a noi, perché se no è inutile che parliamo di evitare duplicati quando poi Java non è in grado di, di applicare un criterio di uguaglianza e quindi di rivelarli questi duplicati. Allora, nella classe country non c'è nulla, quindi dobbiamo generare noi e ricordarci di farlo se no poi non c'è speranza che, riuscite che riusciate a eliminare i duplicati generare escode equals quali campi usiamo su quali campi è necessario andare a controllare l'uguaglianza Vabbè, visto che l'id è la prima nella tabella delle, delle country ci basta conoscere l'id no? è necessario e sufficiente per conoscere per distinguere se due country sono uguali o meno quindi, semplicemente lavorando sull'ID. Se vi dimenticate di definire SCODE equals, il programma gira, ma non funzionerà mai. Ah, quindi sono quegli errori o quelle dimenticanze invisibili. Non è che salta fuori un'eccezione, ma i risultati, che risultati avrete brutte sorprese. Ok, a questo punto, diciamo, cosa possiamo fare? ci serve un metodo del DAO che poi richiameremo più volte per ciascun autore quindi mi creo innanzitutto l'oggetto countries uguale new Tra il list bene ad esempio, dopodiché itero per ogni artista di cui ho l'artist frequency F. AF chiamiamo l'artist frequency che stia nell'elenco dei top artist del mese M e qui chiamo il metodo del top artist, non uso la variabile top artist. Così so già che quel metodo controlla se n è cambiato, se non è cambiato, se il caso è cambiato, oppure non l'ho mai chiamato prima, eh, mi fa lì la del database. Sono sicuro che da qua esce un risultato sensato e coerente con M. Um, io in qualche modo mi sto cercando anche di proteggere. Dal fatto che l'utente possa premere il bottone di destra a distanza massima delle azioni senza aver premuto quello di sinistra. Io so che quando avremo il disegno di carica e il parte, ma se, il desa, se il il sinistro, non mi avremo mi il disegno di carica e dopo parte, mi uh. correrà e dopo parte. Ecco, io invece con questo metodo, scritto così, se per caso lui l'ha premuto, me lo trovo già calcolato e dopo parti. se non l'ha premuto, me lo calcolo io adesso nel momento in cui mi serve. Lo calcolo sempre solo al massimo una volta, ma non, non rischio mai di averlo calcolato zero volte, quindi non avere i dati che mi servono. Dimmi. Lo genere si nuovo. Nuovo. perché getto partist vede che se il mese è diverso rifà la query. Sì, a tutti gli passo il mese Sì, sì, almeno io sì, ho capito cosa vuoi dire Tu stai dicendo, se io ho un mese qua, schiaccio l'elenco artisti Poi cambio il mese e schiaccio a distanza massimo Domanda, recita, questa distanza massima va calcolata rispetto al mese di cui ho appena stampato gli artisti o rispetto al mese che è presente nella, nel menu la tendina nel caso in cui questi siano diversi? domanda perfettamente lecita, io la risposta che mi sono dato mi davo per scontato è se cambiate la tendina prendo il valore nuovo e quindi ovviamente il controller va a rileggere quel valore è sempre meglio nel momento in cui abbiamo un gestore di evento fare in modo che quel gestore di evento dia a meno cose per scontate possibili. No, non dire sì, io funziono se l'utente prima ha fatto quella cosa. No, perché poi non è detto che l'abbia fatta, allora se non l'ha fatta cosa devo fare. No? E quindi in qualche modo è meglio ripartire da zero ogni volta. Come criterio generale, cioè mi evita di avere dei bachi che dipendono dall'ordine dall con cui l'utente fa le operazioni, che sarebbe poi più difficili da scorare. Però non sarebbe neanche, diciamo così, concettualmente sbagliato quello che dici tu in quel caso magari avrei cercato di evitare di, per, di, cambiare, di, di permettere il cambiamento della tendina. Ma... Allora in questo caso stiamo decidendo di lavorare sempre con valori freschi, poi ovviamente è un problema del controller, eh? non è un problema del modello. Ok, ehm, a questo punto abbiamo detto per ogni artista Faccio, mi faccio dare un elenco di nazioni limitato quindi una lista chiamiamola partial e che ottengo dal DAO adesso devo definirlo anzi fatemelo definire qua sopra music DAO uguale music DAO qualcuno più diri di metterlo roba decente almeno. Eh, Dao.get countries for artist in cui gli passo due, due dati, l'artist id e il mese. chiedo al DAO, senti ma mi dici quali sono le nazioni in cui questo artista di cui l'attuale ma non tanto credo che non vorrebbe scoprire questa la... non devo scrivere lì infatti non devo scrivere dentro la funzione ma per capirci, cosa ci serve qua ti passo l'artista, ti passo il mese e dimmi le nazioni okay? questo è un metodo che dobbiamo fare questo Uh, ArtistD da dove lo prendo? Lo prendo da af.get che io sono stato previdente nel momento in cui ho stampato il dato non mi serviva l'id, non me lo salvo non si so sa mai eh, per fortuna me lo sono salvato altrimenti adesso dovrei tornare indietro ad aggiungerlo e il mese è sempre M sempre il nostro caro amato mese M ho questa lista parziale e lo devo aggiungere alla lista totale attenzione mi verrebbe da fare countries di partial e se tutto il mondo fosse tranquillo farei semplicemente qua in fondo un return di countries solo cioè, che ovviamente così è così sbagliato perché con un addoro tra liste se una determinata country compare due volte, se compare due liste diverse viene aggiunta due volte ovviamente, è una lista allora, come faccio in questo caso? in questo caso posso fare mi vengono in mente tre modi li aggiungo uno a uno andando a controllare se già non ci sono io ho già delle, delle nazioni in countries, ne ho delle nuove parziali e voglio essere sicuro di aggiungere a countries solamente quelle presenti nelle parziali che già non ci fossero nelle countries. Addolle aggiunge tutte anche duplicandole. Allora, questo non va bene, no. Il metodo stupido, nel senso dell'efficienza, non tanto del codice, sono due righe, è di dire, ma allora andiamo a vedere eh, tutte le country di partial mi chiedo se per caso c'è già, quindi cosa chiedo? Mi chiedo se countries, sì, cosa ho scritto? countries.contains di C, se non lo contiene lo aggiungo punto add di c così sono sicuro di non avere duplicati ok? funziona questo mi lascia un po' così perché è una complessità n quadro questo codice qui è complessità n quadro perché io faccio n volte un ciclo l'operazione di arco ha un costo costante, semplicemente aggiungo in fondo, ma la l'operazione di contents in una lista significa scandisciare tutti. Vediamo questo caso di n, il contents, quindi per tutti i valori, se voglio evitare questo, devo avere una struttura dati ad accesso diretto, tipo un hash set, in cui Uh, l'aggiunta dell'elemento significa calcolare la sua funzione di hash se il chi vi scoprire se l'elemento c'è già, non lo aggiungo quindi sta a me, scegliamo, lavoriamo con liste, allora poi ci paghiamo l'n quadro tutte le volte che dobbiamo eliminare i duplicati oppure lavoriamo con set e allora i duplicati non ci dobbiamo pensare allora nel caso in cui fosse un set questa istruzione andrà benissimo come volete qual è il difetto del set? che ti mi dai i dati disordinati no? in un ordine casuale in realtà qui non li sto neanche salvando in nessun ordine particolare perché vengono dalla, dalla concatenazione di varie query. L'importante è non aver duplicati. Va bene, però lasciamolo così, è quello che ci è costato meno. Adesso ciò che ci manca ovviamente è il metodo del DAO che faccia quel pezzo di query. Allora, se io vado nel DAO, creami un metodo, che mi istituisce una lista di country e che query devo fare? Allora torniamo un attimo al database, cosa devo avere? L'elenco delle città in cui è stato ascoltato un artista in un mese. Quindi eh, prendiamo un artista a caso, tanto per fare l'esempio. No, Adel mi sembra che fosse sempre tra i primi e tra l'altro in ordine alfabetico dovrebbe venire abbastanza all'inizio quindi sì. A, B, A per modo di dire all'inizio 9, 1, 9, 2 vediamo quello come esempio quindi vogliamo fare una query in cui si veda tutte le volte che è stata ascoltata questa cantante. Quindi devo sicuramente interrogare la tabella listening dove l'artist id listening art cd uguale 9192. Ma io però non devo selezionare i dati del listening, io devo selezionare l'informazione sulla città. Allora, io ho solamente il country id in questa tabella listening e devo incrociarla con la tabella country. Quindi listening, virgola, country, condizione di join listening.countryid count, uh, uguale a country.com si chiama il campo id e ciò che devo leggere io sono il country.id e il country.country.name. Name si chiama. No, country. Ah, poi c'è il nostro solito mese. Mandelistening.month uguale 4, perché noi siamo affezionati ad aprile. Una cosa di questo genere. Solo che così facendo mi dà effettivamente gli stati in cui è stata ascoltata questa canzone, eccetera, eccetera, ma ripetuti. Perché dal join ovviamente compaiono tutte le copie artista-stato, io poi faccio, proietto solo sullo stato e quindi nascondo le, le, le colonne relative all'artista e quindi facendo la proiezione però dei duplicati. Devo eliminare i duplicati. select distinct e a questo punto ho 45 nazioni risultanti questo è da quelli che ci serve ce le dai in un ordine a caso ma tanto non saprei come ordinarle non ho no, nessun criterio per farlo potrei anche ordinare in ordine alfabetico ma poi tanto quando vado ad aggiungere le varie liste ne aggiungo in fondo non, non mantengo l'ordine alfabetico quindi non mi serve Okay, quindi eh, questa è la query che farò 20 volte, ogni volta con un artista diverso. E mi riporta un oggetto di tipo country, cioè tutti i campi della tabella country. Allora, string SQL uguale questa cosa qua. C'è un'opzione di Eclipse che vi dico solo a pagamento, che quando fate incolla di qualche cosa su più righe, mette, a posto, mette da, da sola le virgolette, i più, gli a capo, che okay. è dentro le preferenze di Eclipse, edit uh, typing, c'è una voce typing, e dentro lì c'è una casella di spunta, quando tu incolli eh, eh, testo su più righe, dentro una stringa, rompo la stringa automaticamente? Sì, grazie. Dopodiché ricordiamoci sempre, quando concateniamo queste cose, di non dimenticare lo spazio, eh? perché viene da dire, chiuse virgolette a capo, ma se io non mettessi uno, uno spazio qui, la y e la w, sarebbero attaccate e di dare un errore di sintassi. Qui dice, l'ha trovata in ID, funziona, la qui è la stessa parte, in realtà è buttato via uno spazio. E poi, ovviamente, ci servono il, indicare i parametri al posto dell'artista al posto del mese questo è il lavoro che deve fare questo metodo del DAO scritta la query, il resto è uguale a tutti gli altri metodi del DAO di questo mondo io direi di copiare, visto che qua c'era già un se non sbaglio get all countries magari l'unica che non c'era get all cities eccola qua Ovviamente qua era una stringa molto più semplice ma possiamo copiarla e poi adattarla alla nostra stringa SQL. Quindi la stringa è questa, list di country è ciò che dobbiamo restituire, apri la connessione, prepare stemmet SQL adesso dentro questo prepare statement dobbiamo infilarci i parametri quindi statement.set il primo parametro è un intero posizione 1 artistd il secondo parametro è il mese, quindi sempre un intero posizione 2 m.getValue m è un oggetto, ci serve il valore intero eseguo la query estrae i campi questo ce l'avevo già chiude la connessione ritorna la lista questo qui via yeah. questo dovrebbe essere salvo errori salvo bachi il metodo del DAO che ci serve nel modello Allora io prima di andare avanti lo vorrei debuggare questo qui, perché se poi abbiamo detto spezziamo l'esercizio in due punti, ottengo le azioni e poi dalle azioni costruisco il grafo. Vorrei almeno vedere che queste azioni siano costruite correttamente. Quindi magari comincio nel controller dove il metodo do distanza, a prendere il valore del mese e a chiamare quel metodo del modello getTopCountries col mese M. Poi magari, visto che siamo solamente in fase debug, metto delle print line per mostrare sulla console le countries che sono state trovate man mano che il modello le calcola, quindi non, non mi prendo la briga di scriverle nell'interfaccia grafica perché tanto è solo un controllo, però almeno un controllo che riesco a attivare schiacciando il bottone e vedere cosa succede. Quindi nel model io direi ogni volta che ho trovato un partial potrei aggiungere system.out.format Stampami, ad esempio, che per l'artista tal dei tali ha trovato tante nazioni. Non le stampo tutte perché sennò si sbrodola troppo, stamperò solamente il risultato finale. Quindi, questo artista ha trovato tante nazioni, l'artista è. Uh, af. Vabbè, mettiamo il nome. Anzi, l'id Get Artist e le nazioni. Il numero di nazioni è uh, partial. Size e poi alla fine prima di ritornare. Posso controllare totale per 100 di countries e poi se vogliamo le stampiamo anche per 100 di countries che sono countries.size e per buona misura proviamo a stamparle. funziona, queste istruzioni le cancelliamo, ma prima di andare avanti voglio essere sicuro che non ci siano eccezioni, che non ci siano duplicati, che non ci siano stranezze. Quindi mese aprile, di artisti va bene, lo sappiamo già, distanza massima azioni, ovviamente non fa nulla, ma qua mi, sta, mi dice, drag, rihanna, Adele, coldplay, one direction, sono questi in quest'ordine, quante nazioni? Quindi la cosa carina è che quello che è stato più ascoltato non è stato ascoltato in più posti, quello che è stato ascoltato più volte è stato ascoltato più volte ma da un numero minore di nazioni. E alla fine il numero di nazioni totali è stato 81, quindi giustamente visto che 81 è molto più piccolo della somma di questi, vuol dire che probabilmente abbiamo fatto un lavoro buon lavoro a eliminare duplicati e infatti se stampo la lista così a colpo d'occhio non ci sono duplicati qui sta stampando il toString dell'oggetto country che non è particolarmente leggibile quindi mi sembra di poter dire che questa parte qua funziona se rifaccio il metodo se lo richiamo mi dà lo stesso risultato, se cambio il mese, cambia il risultato, non sono più 81, sono 91 nazioni e tutti i numerini vari sono cambiati, quindi sembra stia facendo il suo dovere. Ci rimane l'ultimo pezzettino, quindi adesso abbiamo l'elenco delle nazioni che sono in top countries. sono nel modello queste top countries una volta che le ho calcolate eh, sarebbe anche buona norma salvarsele che magari mi servono di notare un secondo passo dopo è costruire il grafo eh, un grafo i cui vertici rappresentano le nazioni facilissimo e gli archi abbiano come peso il numero di artisti distinti su cui, le cui canzoni sono state ascoltate in entrambe le nazioni allora anche qua conviene chiedere al database date due nazioni quanti sono gli artisti distinti che sono stati ascoltati in quelle due nazioni in quel mese allora questa query è un tantino più complicata probabilmente perché significa considerare due country diverse due listening diversi queste due account diverse che abbiano in comune l'artista. Ok? Mi sto chiedendo, nella nazione 1 e nella nazione 2 esistono due ascolti, due liste di indiversi, uno nella nazione 1 e l'altro nella nazione 2, il cui artista sia uguale? Quindi devo andare a cercare... unendo la tabella country, C1, la tabella listening, e la tabella country, un'altra volta la tabella country, C2. No, scusate, sono due listening diversi, non è la stessa canzone, ovviamente, listening L1 e un listening L2. Quindi devo fare una joint con almeno quattro tabelle, spero mi bastino, dove il listening è 1, ovviamente deve avvenire nella stessa città, nella stessa country scusate, nella stessa nazione di C1. La stessa cosa, listening 2 deve avvenire nella città, nella country, eh dai, C2. Quindi mi sono fatto tutti i listening di una country, tutti i listening dell'altra country. Adesso vincolo quali sono questi country. And c1.id uguale lo decido io. 3. Qua c'è nella 3. Stati Uniti. And c2.id uguale 4, 4 era UK se non sbaglio, Francia. Quindi mi concentro solamente sui listening che sono avvenuti su, in quei due stati. Purché il listening avessero lo stesso artista l1.artistaid uguale l2.artistaid e il nostro amico mese deve essere lo stesso. Quindi l1.month uguale 4 and l2.month uguale 4. Quindi qualcuno negli Stati Uniti ad aprile ha ascoltato un artista, qualcun altro in Francia ad aprile ha ascoltato lo stesso Stesso mese, stato diverso, stesso artista. Se faccio questo viene fuori un putiferio ovviamente. Ehm, dunque, innanzitutto c'è un errore di sintassi dove? near from country where i l1 l1.select from, from ah beh, non ho messo niente nel select, scusate eh. ci pensa tanto e viene fuori di tutto tutti i dati del primo listening e tutti i dati del secondo listening e le count relative eccetera, eccetera a me di tutto questo cosa interessa? non mi ricordo più, andiamo a leggere il testo mi interessa il numero di artisti distinti allora, innanzitutto di tutto questo mi interessa l'artista quindi è Prendiamo dalle 1, prendiamo dalle 2, è uguale, tanto sono, sono, li abbiamo vincolati a essere identici, no? È un join. l1.artist id e basta. Quindi tutta questa tabella mi interessa solamente la colonna artist id. E di questa colonna artist id, che sono tanti artisti diversi, vabbè, mi interessano distinti tra di loro. E quindi sono 343 diversi. Se il mese anziché 4 fosse 5, verifichiamo solo, eh, che stiamo facendo una cosa sensata. Dovrebbe venire un numero diverso. 384, ok? Poi in realtà quali siano non mi interessa. Perché mi basta il count. 184, questo è il risultato che sarà il peso che dobbiamo associare all'arco tra le azioni 3 e le azioni 4 ripetiamo sto qui abbiamo fatto una 80 sono quanto fa? 6.000 volte 64 ci vuole un po' di pazienza, eh, eh. perché ovviamente questa qui di qua ci ha messo 3 secondi e mezzo. 3 secondi moltificati per 6.400 volte. Sono 4 ore. 6 ore, più o meno. Quindi, eh, non riusciamo vedere la fine. Però è un modo. Hm? Ecco, eh, parentesi che non c'entra quasi nulla. Eh, molti di voi si sono lamentati dicendo ma com'è possibile che le query che fai tu ci mettono un secondo e la stessa query identica se la faccio proprio sul mio computer ce ne mette 10 mm? o 50 no no, non sono magico eh, molto probabilmente eh, la differenza è dovuta al fatto che voi usate la versione di MySQL che è, toxamp, è stato nel toxamp, che è il vecchio XAMP di suo e il MySQL che c'è dentro è ancora più vecchio No? e quindi non è, soprattutto non è capace a ottimizzare le query e di, con la versione di MySQL sfruttare gli indici tra le tabelle, le chiavi esterne eccetera dove ci sono. E quindi di fatto internamente MySQL fa tante espansioni sequenziali quando in realtà potrebbe farne meno. Eh, io uso MariaDB, che è compatibile ma più nuovo e più efficiente. Per cui il consiglio che ho dato a tutti quelli che hanno diciamo così, incontrato questi problemi è provare a installare MariaDB, se vedi che va 10 volte più veloce era quello, perché sta usando un database vecchio di 10 anni. E quindi adesso stiamo valutando, adesso domani cercherò di parlare e di capire anche se è in laboratorio fare installare anche MariaDB, ma in realtà cercheremo all'esame di fare in modo di non avere dati così esosi. A richiedere dei tempi di query esagerati, se no li mettiamo su un server esterno. Però soprattutto per il vostro lavoro sui vostri PC, se vedete questa cosa non è che state facendo qualcosa di sbagliato, ma è il database che avete sotto che è un po' una carretta. È vero che la prospettiva di aspettare sei ore non è eclatante, ma fatemi fare una prova, non vincoliamo le nazioni, prendiamole tutte, anzi aggiungiamole c1.id c2.id e usiamole come criterio di aggrupamento. Cioè, se questa qui ne funziona, non lo so, non l'ho provata prima quindi la, la, la vedo insieme a voi se questa qui ne funziona, magari non so se magari è più lenta di prima cioè l'avevo messo 3 secondi e mezzo, questa non lo so ma dovrebbe già darmi una tabella con tutte le combinazioni C1 C2 e con a fianco il numerino quindi non devo farla se 80 per 80 volte vediamo Di sicuro più lento, perché questo count del disting non lo fa una volta sola, ma deve farlo una volta per ogni coppia di... Se ce la fa in meno di 6 ore, ci abbiamo guadagnato qualcosa. Um, avete più fame o più curiosità? Lasciamolo girare, poi vediamo e decidiamo quale implementare il nostro codice. Facciamo un pausa.